Ciao a tutti ragazzi e bentornati nell'ultimo, forse ultimo episodio della Skyblock Custom, Custom Skyblock di Minecraft Perché ormai ci siamo, siamo alla fine Ho craftato in teoria tutto quello che serve per finire quindi qua ho un po' di oro che ho farmato, ho i due Enderite, le stelle del Nether, il tavolo degli incantesimi, la mela che non mi ricordo più dove l'ho messa, alcune zucche che c'erano lì, che c'erano qua, le ho sostituite con delle angurie che così... Ehm, così almeno riesco a fare la missione ok allora vediamo un attimo se in teoria riusciamo a finire tutto allora ci sono i secchielli, non mi ricordo mai dove li metto dovrebbe essere qui al piano superiore no, allora prima di tutto ci craftiamo l'armatura in ferro che okay, così almeno quella l'abbiamo fatta ok poi ci craftiamo quella in oro ok Ok, E anche quella in oro è fatta Poi ci craftiamo il... Non so, ce la facciamo? Sì, sì, sì, sì, sì. Era cos'era? Tre blocchi e... Eh, così, ok Poi mi serviva della pietra Ah, ecco qua dove era tutto l'oro E la mela l'avevo messa di qua Allora, no, scherzavo ragazzi avevo una mela di nocce, ah eccola qua ci craftiamo la famosa mela di nocce con l'enchanter che abbiamo preso Quindi, enchanter gold block e ci craftiamo la mela di nocce che mettiamo giù come se fosse oro poi a me serviva eh. Trovo più bene e craftiamo altri. Vediamo così, craftiamo 8 secchi. Almeno siamo sicuri che riusciamo a, a finire perché voglio finire. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 io mi crafto un non so cosa un secchio di lava io lo crafto con le torce io lo crafto con l'ossidiana pa pa Non era così Io ricordavo di sì mi ricordavo bene ci craftiamo un altro secchione craftiamo un altro intero ci craftiamo delle torce ci craftiamo l'ossidiana para ponzi ponzi pa noi diventiamo i più forti. -pa ci craftiamo delle torce. Ci craftiamo delle torce. Ci craftiamo l'ossidiana con il secchio d'acqua e di lava. Ok dovremmo averne abbastanza per poter andare via e riuscire a fare tutto quanto mi rimane un altro secchio ok allora adesso aspettate no, no, no, no. allora la testa del drago ah, prima l'uovo Nedestar ender pearl e chi gli fa compagnia non si sa allora ender pearl spero di averne abbastanza ender pearl ossidiana nether Star, ok volendo potremmo farne due quindi ossidiana ender pearl e la nether Star, che l'ho dimenticata Ok. Ossidiana. Stella del Nether e Ender Pearl e ci craftiamo l'uovo del drago. Poi, ovetto del drago. E eh, non mi ricordo più. No, la testa, l'uovo del drago, la testa, l'ossidiana, due Nether Star, l'occhio dell'ender e quattro scusate, due di ossidiana, quindi, ovetto del drago, due di ossidiana, stelle del nether, testolina, e occhi dell'end, che abbiamo dimenticato, giusto? Ossidiana, no ce ne manca uno, 3 di Ossidiana, la testa, l'occhio dell'Ender, lo Nether, il Drago... Oh oh oh. Allora, ricomincia: uovo del Drago, occhi di Ender, stella del Nether e la testa, e abbiamo craftato anche la testa del Drago, non, è, non era tanto complicata sta mappa, Il problema è che bisogna, ci, ci vuole un'eternità a grindare E ora abbiamo pure la testa del drago ah! Molto bene E niente la mettiamo giù Cosa mi manca adesso? Vediamo Dovrò aver finito tutto. Eh! Zend Thank you for your play, Crafton. Un... Ma che cazzo? Allora, calmi. Vabbè, qui abbiamo finito tutto. Ci manca questo. Questo ce lo craftiamo subito. Mi servono tre pezzi di pietra e una blaze road. Con quello ce lo facciamo subito. E quello è a posto. Mm. Quindi, aspettate un attimo, eh. Che bello stai scherzando ah no eccolo qua io ero sicuro di un piccolo vabbè uno due tre ci andiamo a prendere le blaze road e basta una vabbè ne ho fatte più del dovuto blaze road e ci craftiamo l'alambico poi dopo l'alambico l'alambico, l'alambico, l'alambico si sa, non mi dire che c'è qui se io mi metto la testa del drago in teoria non dovrebbe Oh cacchio e eh dai zio T ho una testa in mano non puoi dove sei il Tu razzo dove? dove sei allora prendiamo <ride> raga devo fuggire aia che socco allora adesso quindi in teoria Qui noi abbiamo finito tutto, quasi, a parte questi due, ma um, casomai... Craft Totmo Find. Che se non sbaglio è nella... è di qua. Dragon... Eh! Dragon Egg! Bottle e nocepp. Ma raga, ma voi siete fuori. Ci C'è messo un'eternità a fa un uovo. Non è giusto. Ok, quindi si torna a grindare come dei disperati, ho capito. La bottiglia, la bottiglia faccio qua c'è. La... E il noce apple ce l'abbiamo. Devo craftarmi. Che, che, che, che cazzo? Allora, ok, ora. Ok, e anche questo è fatto. Niente, adesso devo finire questo, almeno farò off cam con calma e poi l'ultimo episodio che durerà pochissimo, ci crafteremo totem immortalità e eh, finito l'end. Quindi the end, fine è tutto. Niente, per questo episodio io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like e condividere a tutti. Io vi lascio, così Ciao!